Nome. Paolo Riccardo Cognome Branca Bonacina Età 57, 58 Studi. Università e lingue orientali. Laureato in lettere moderne, con tesi sulla letteratura francese. Altre esperienze formative? Eh beh, viaggi, soggiorni sul Medio Oriente, corsi, vari. Esperienze formative, diciamo, ho fatto molto teatro in una mia prima vita, quindi ho fatto regista teatrale, consigli di amministrazione di teatri, tra cui piccolo teatro, poi ho cominciato a scrivere di teatro e poi ho fatto giornalista. Esperienze all'estero lavorative e studi. Beh, appunto, la mia tesi l'ho preparata in Egitto e poi sono stato parecchio nei paesi del Medio Oriente, in vari paesi per convegni, seminari, ricerche e ho girato anche un po' l'Europa e l'America, sempre in forza di questi studi orientali. Ce l'ho fatta più nella mia precedente vita teatrale, in particolare ho fatto un anno a Varsavia con una compagnia di teatro. Ultimo libro letto ho riletto le memorie di Adriano di Margheriti Orsenaro senza partito di Simone Weil ultimo film visto? film di Woody Allen, anche quello rivisto Amore e guerra vivere positivo che è anche un bello slogan ultimo ristorante etnico in cui è stato? Um, libanese um, allora l'ultimo in cui sono stato la settimana scorsa in Brasile a San Paolo sono andato a mangiare sushi Ius soli o ius sanguinis? Ius eh, soli temperato. Ius soli. Intercultura. Cosa assolutamente normale, tutte le culture sono intrecciate le une con le altre. Intercultura vuol dire costruire ponti fra persone, tra culture, tra provenienze e quindi vuol dire passare più volte al giorno, da una parte all'altra, per arricchire se stessi. Multicultura? Fa parte di alcuni fortunati che nel corso della loro vita ne hanno potuto conoscere più di una. Multicultura è lo spazio da lasciare a tutte le culture. Immigrato? Persona che generalmente ha dovuto cambiare aria per motivi non dipendenti sempre dalla sua volontà. Immigrato è l'opportunità di incontro con qualcuno che viene da lontano probabilmente o da poco lontano. Cittadino. È persona che dovrebbe partecipare alla vita collettiva ma non sempre lo fa. Cittadino dovremmo essere tutti coloro che abitano in questo paese, in questa città e che devono avere dei diritti esigibili di fronte alle istituzioni. Integrazione. Non mi piace molto, integrazione sembra una cosa che ne mangia un'altra o la um, succhia, meglio interazione senza la G. Integrazione vuol dire non avere paura della diversità ma anzi cercarla esiste davvero? L'intercultura è la condizione normale che noi viviamo anche se non, nessuno ce lo racconta eh, nel senso che tutte le nostre culture dipendono dalle altre da secoli, da millenni eh, e mentre ci viene insegnato che sono chiuse, sono autoreferenziali, non hanno collegamenti posso fare un esempio Gesù era un ebreo eh, medio orientale eh, il cristianesimo è diventata la, la religione d'Europa Uh, gradualmente i uh, Vangeli sono scritti in greco la città più importante è diventata Roma ma prima erano Gerusalemme, Antiochia Alessandria, quindi tutte eh, città del Medio Oriente eh, ed è diventata la eh, religione e la civiltà dei popoli anche pagani, germanici, barbarici che eh, hanno invaso e distrutto l'impero romano. Quindi non vedo niente di puro e di incontaminato tra queste varie eh, realtà che alla fine sono confluite in qualcosa di nuovo. Ma io credo che nella realtà dei fatti esista, diciamo siamo un paese tendenzialmente eh, diciamo, la, cui, la cui identità, l'Italia è un paese la cui identità è fatta dall'apporto di tante culture diverse quindi credo che nella pancia migliore di questo paese esista, poi diciamo, a livello istituzionale meno. L'immigrato esiste? Oh, Certo che esiste, il guaio è che esiste male nel senso che lui stesso o gli altri lo guardano sempre e solo come immigrato cioè gli mettono un'etichetta e tutta la varietà e tutte le potenzialità che dietro a questa etichetta ci sono a volte sono nascoste o soffocate eh, dal pregiudizio e eh, addirittura dall'autocommiserazione Ma eh, diciamo anche qui bisogna stare attenti politicamente corretto. Io credo che esista, che chi viene da lontano viene in questo paese e immigrato, così come mia figlia che è in Brasile a studiare, vive un momento di immigrazione, però diciamo è il momento di passaggio l'immigrazione. Come possiamo aiutare uno straniero a sentirsi cittadino? Come dovremmo fare con un cittadino autoctono, cioè farlo partecipare, ascoltarlo, dargli la possibilità di dare il suo contributo. Non vedo grandi differenze naturalmente con un bilanciamento tra diritti e doveri, come vale per tutti. Eh, intanto dandogli dei diritti di cittadinanza, cosa che in questo Paese è ancora impossibile, ricordo nel 2005 un appello ultimativo di Napolitano, il capo dello Stato sul diritto di cittadinanza, eh, sono passati otto anni, è finito il settennato eh, di Napolitano e siamo al punto di partenza. Cosa può fare o non fare un cittadino per non essere considerato straniero? E questo è molto difficile perché anche nelle piccole realtà noi sappiamo che gli esseri umani sono carichi di eh, sospetti per chi è appena un po' diverso. Eh, basta pensare alle parole forestiero, quello che viene dalla foresta, quindi non esattamente da un luogo lontanissimo ma magari da un luogo un po' diverso. Eh, geograficamente il rivale, quello che sta dall'altra parte del, del fiume, sull'altra riva. Eh, molto spesso noi pensiamo che quando non conosciamo o non sappiamo, sappiamo che non, cioè svalutiamo chi non è identico a noi. Superare questi meccanismi comprensibili ma limitati è il primo passo per andare verso una interazione come dicevamo prima fatta di buon senso e di, eh, finalizzata al bene comune. Beh, intanto essere disponibile lui stesso alla diversità come ricchezza, perché sennò no, eh, diciamo è solo l'altro lato della medaglia di una paura che ha comune i due interlocutori e dall'altra ricercarla per arricchirsi. Poter vivere tutti in un clima interculturale è possibile o è soltanto un'utopia? È possibile, però ci vuole un'educazione. Come dicevo prima, noi un po' per motivi psicologici e un po' per motivi di ignoranza non siamo abituati a guardare alla cultura e alle culture come a qualche cosa di intrecciato, quindi c'è veramente un grandissimo lavoro da fare in famiglia, nella scuola, nella società perché questo fatto diventi normale, eh, cioè il fatto di non essere identici eh, ma di avere comunque parecchie cose in comune che si possono condividere possibilmente mettendo a frutto il meglio che ciascuno può ehm, mettere a disposizione. No, no, deve essere possibile, esperienze ce ne sono noi che ci stiamo parlando in questo momento lo dimostro. l'intercultura può ledere le tradizioni e la cultura del paese ospitante o del paese migrante? Se è vissuta in modo stupido, sì, certamente, cioè io lascio, lasciare spazio a un altro non vuol dire eh, toglierlo a me, mh? né chiedere all'altro di integrarsi deve, dire, eh, deve voler significare che lui debba rinunciare a essere se stesso. Eh, bisogna trovare il punto di equilibrio in modo come dicevo prima che ci si renda conto che siamo tutti diversi ma siamo anche tutti uguali nel senso della nostra dignità, della parità dei diritti e delle possibilità che abbiamo di collaborare. Ma io penso che le tradizioni sono fatte per essere rilanciate nella contemporaneità quindi diciamo, non è che c'è una tradizione immutabile ma è un portato che tu devi rigiocare nel momento in cui vivi e là dove vivi. Perché è così importante identificarsi con le tradizioni? Beh, Perché se non avessimo un passato non sapremmo chi siamo. Eh, le tradizioni non vogliono, vogliono, sono soltanto le cose grosse, ma anche ehm, le abitudini, le esperienze della famiglia, le relazioni con gli amici, eh, tutto ciò che ci ha costituito. Io non sarei Paolo Branca se non fossi nato in un certo anno, in un certo luogo, non avessi incontrato determinate persone, non avessi vissuto in certi luoghi. Eh, sono giustamente legato e affezionato questo mio passato, che fa che io sia quello che sono, ma se questo passato diventa una catena che mi impedisce di evolvere, di crescere, di acquisire nuove esperienze, eh, sarebbe più che una radice appunto qualcosa che mi condiziona e mi limita. Non lo so, io non ho mai avuto questo problema, nel senso che appunto la tradizione è qualcosa che tu hai nello zaino per fare il tuo viaggio, non è una campana di vetro so sotto cui ti rifugi. Perché l'ibridazione culturale fa così paura? Fa così paura perché viviamo in un periodo di disorientamento, che è il periodo della globalizzazione, dove le identità invece che diluirsi, come si pensava, si stanno rafforzando in chiave difensiva. Io non so più chi sono, sono confuso e allora nella società liquida, come è stata definita da Bauman, cerco qualcosa a cui aggrapparmi e naturalmente i simboli, soprattutto quelli religiosi, ma non solo, eh, mi fanno un po' da ciambella. Eh, con con cui ho zattera di salvataggio, con cui mi, mi rassicuro dalle onde. Eh, bisogna capire questa dinamica perché certamente i cambiamenti sono talmente rapidi e ingenti che noi non riusciamo ad adattarci che già ne subentra un altro, lo vediamo nella tecnologia. Però bisogna anche stare attenti a non cadere in questa paura perché sulla paura non si costruisce nulla. Ma io penso che questo sia anche dato dal fatto che non esiste la cittadinanza eh, diciamo lo ius soli per ritornare all'inizio per cui se uno straniero viene qui decide di vivere qui sa quali sono le regole del paese eh, in cui sta vivendo in cui probabilmente vivrà la sua vita e a quelle si attiene ma non è tanto un problema di, tra di tradizioni perché poi le regole cambiano spesso si producono a proprio beneficio quindi ci sono delle regole, eh, là dove vai, che sia un ufficio, che sia una città, che sia una nazione, e le rispetti e nel caso eh, fai una battaglia per cambiarle. Ci sono speranze per il futuro? Ci sono sempre speranze per il futuro e guai se non fosse così. Sì, ci mancherebbe, se no...